Un nuovo video! Oggi siamo qua con un altro video, ma questa volta è un video che riguarda il Canada e sarà una specie di story time, chiamiamola così, giusto per, per alleggerire un po' il mood. Ecco, allora, eh, siccome appunto ho parlato del, eh, del mio anniversario in Canada che eh, succederà a novembre, eh, voglio ricordarvi un po' questo anniversario di 5 anni parlandovi di come è stato effettivamente all'inizio arrivare in Canada. Io quando ho iniziato il mio... Uh, canale youtube appunto l'ho iniziato parlando del canada ed ero in un altro mood nel senso che avevo solo tante belle cose da dire oh my god, poi col tempo è andato un po' scemando ma vabbè uh, però adesso voglio parlarvi proprio delle primissime impressioni di come è stato proprio all'inizio inizio, inizio come mi sono trovata ad avere quei inquilini per la prima volta, perché pri prima di allora non ho mai avuto quei inquilini, ho vissuto solo una volta da sola quando sono stata in Erasmus, e come è stato anche trovare lavoro e tutte quelle cose lì che insomma è un po' eh, l'inizio inizio di quando cambi il, paese, um, um, cambi il paese, quindi non sono proprio le cose più facili, le cose più belle, cose più estetiche al mondo. Allora, primissima cosa, io appunto sono venuta in Canada 5 anni fa, era il novembre del 2015, il eh, bello che sono partita il giorno dopo il mio compleanno, una cosa simile. Eh, iniziavo l'università solo a gennaio del 2016, però volevo partire prima per abituarmi alla lingua, per vedere un po' a conoscere i coinquilini, eh, per capi capire anche un attimo la città e tutto quanto. In realtà ero molto molto felice di partire, il fatto che io sia venuta in Canada era perché volevo veramente andarmene molto lontano, in quel periodo non me la stavo passando bene in Italia eh, per tantissimi motivi. E quindi ecco perché anche avevo scelto di andare in Canada, tipo fuori dai coglioni molto lontano. Vabbè, uh, quindi sono partita, uh, il dramma principale di quando sono partita è stato fare i bagagli perché non potevo portarmi via i miei, i miei amati libri, è stato tristissimo, cioè mi ricordo il giorno prima ero con la mia migliore amica che era, era con me, che mi aveva accompagnata all'aeroporto, neanche il mio migliore amico si è svegliato tipo al mattino super presto per venire sotto casa e accompagnarmi all'aeroporto anche lui uh, ed è stato molto divertente perché il giorno prima c'era mia madre che pesa, continuava a pesare la valigia perché ho avuto uh, una valigia grande. Uh, è una valigia piccola e tipo um, la, uno zaino, una cosa simile. Quindi insomma sono partita con poco e sono partita solo con le cose invernali perché poi mia madre mi ha detto guarda ti spedirò le cose estive. E mi ricordo che mia madre continuava a pesare le, le, le, le, la valigia e diceva guarda che c'è troppa roba che cacchio ci hai messo! E quindi io continuavo a mettere i libri, mia madre togli i miei libri, io ero là che tipo volevo piangere perché mi stavano togliendo i libri, tipo niente, era molto divertente ma tipo volevo piangere un po' perché mia madre mi ha tolto veramente tutti i libri, mi sono ritrovata solo con tipo tre libri, ma io non potevo partire senza i miei libri, cioè questa cosa mi aveva veramente tipo sconvolto la vita. Um, quindi niente, siamo passati una partita. Uh, è stato un volo, uh, non è stato un volo diretto. Mi ricordo, mi sa che avevo fatto scalo a Bruxelles, um, mi ero messa il super super grande, Woolrich, qualcuno l'aveva regalato a mia madre ma era enorme per me, l'avevo utilizzato durante il primo inverno in Canada terribile, sembrava veramente il lumino Michelin ed ero all'aeroporto con questo cosino che in Italia non faceva così freddo ma quando ero arrivato in Canada avevo tipo, ho fatto tipo oh, meno male perché ho fatto bene a prendere questa roba in Canada oltretutto è venuto a prendermi un mio amico eh, col quale io ero in Erasmus, quindi ho venuto lui a prendermi all'aeroporto è stato super carino perché io quando sono arrivata in Canada sono arrivata a Montreal però io i primi due anni ho vissuto a Sherbrooke dove ho studiato, quindi da Montreal a Sherbrooke tipo un'oretta e mezza di macchina eh, quindi lui si era offerto di venirmi, a di venirmi a prendere ho fatto guarda ti vengo a prendere perché comunque con gli autobus roba, è veramente un casino io arrivavo tipo, eh, quel giorno ero arrivata tipo che in Canada erano le 4-5 di pomeriggio una cosa simile, era novembre faceva schifo, già brutto era già buio, i bambini ci già capiti Abbiamo fatto la strada, ero molto felice che lui fosse venuto a prendere, perché mi sono, ho visto una faccia amica, diciamo, non appena ero atterra, atterrata in Canada, quindi ero molto felice. Um, poi mi ha portato al mio appartamento, avevo l'indirizzo dell'appartamento che avevo, preso in affitto, eh, ho parlato col, col ragazzo e tutto quanto, eh, poi è successo che io dopo so, in quell'appartamento ho vissuto tipo una settimana, poi ci siamo spostati, ma è, è una storia, è una storia lunga, nel senso che vi, vi lascerò il link alla story time che io ho fatto perché ho cambiato casa eh, per non allungare troppo il brodo, e niente, quindi lui mi ha portato lì, io mi sono trovata lì, sono arrivata in Canada il primo giorno e ho pianto come una dannata la prima notte che ero arrivata, cioè sono arrivata, ho realizzato di essere in Canada, ho realizzato di essere super lontana e ho realizzato che minchia me mi l'ha fatto fa, cioè ma chi minchia me l'ha fatto fa di venire, quindi ero eh, devastata, e sarà stato il viaggio, sarà stato il... Il, il, la time zone cioè, tu, tutte queste cose ho conosciuto il mio buon lui era carinissimo lui era uh, francese era in Erasmus lui uh, fino a uh, dicembre quindi lui sarebbe partito dopo poco tempo e, e niente uh, la mia stanza era carina avevo tirato anche fuori tutte le cose avevo cercato di abbellire un po' una mia amica mi aveva regalato uh, il primissimo Funko Pop che ho posseduto, ovvero Dean di Supernatural, eh, e avevo questo Funko Pop e avevo la carta di Harry Potter, eh, che ho tuttora quelle cose in casa mia, eh, e la, la mappa del malandrino che un mio amico mi ha regalato proprio perché è stato il mio compleanno poco prima che io fossi partita. Eh, e ho messo queste cose, mi ricordo, sulla mia eh, come si chiama? Su, sulla mia co cosina, dove, cioè, come si chiama? La, la night stand, cioè la tipo il mobiletto che tu metti vicino al letto per metterti il telefono, eccetera. Um, e ho messo quelle cose e ho cominciato a piangere di nuovo quindi <ride> niente è stato, è stato veramente una di quelle nottate in cui tipo non sai cosa fare della tua vita e tipo dici ma, ma perché so qua ma chi me la fatto ma? e e um sono svegliata, dopo, non ho dormito bene um, avevo avvisato tutti come, avevo visto come stanno avevo avvisato tutti sono viva sono arrivata yeah! e la gente già mi chiedeva tipo com'è il canada e se tipo ragazzo ho appena arrivata cioè state tranquilli devo ancora capire dove sono il giorno dopo sono andata all'università col mio coinquilino perché dovevo fare delle cosine all'università um, e avevo visto il campus uh, e mi ricordo che ero salita sull'autobus e questo autobus andava e non capivo niente le strade sembravano tutte uguali e se torno a casa se torno dopo a casa come che ci arrivo quindi ero tipo veramente in panico perché non avevo ancora internet sul telefono non avevo niente. e niente, sono, sono arrivata all'università ho fatto le cose che dovevo fare per fortuna l'università è andata tutto bene um, ero tornata a casa e anche lì mi mi è caduto il mondo addosso perché proprio non, non, cioè non, non, non mi capacitavo ancora poi il mio coinquilino era tornato dall'università e mi ha detto guarda se noi possiamo andare al, al, al centro commerciale e così ti fai il numero in quel momento io non ero ancora tipo avevo il visto ma non avevo un conto bancario non avevo ancora uh, il um, national security number che tipo il... Um, è un numero di cui tu hai bisogno soprattutto in Nord America, credo, si utilizza in Canada e negli Stati Uniti, credo eh, che tu devi fare tutto con quello cioè hai questo numero super segreto eh, con cui che devi darlo per esempio al datore di lavoro eh, che viene usato quando ti fai delle cose tipo il numero di telefono, cioè insomma quel, quello quello che lo chiedo dappertutto, vabbè, io non l'avevo ancora fatto perché non ero ancora andata nel eh, dovevo andare al comune per fare tutte quelle cose, quindi quando sono andata a fare il numero di telefono mi hanno fatto solo una prepagata del, del cacchio, mi hanno detto una una volta che c'è quel numero puoi tornare e ti facciamo un numero decente, no? quello che paghi al mese eccetera e mh, poi col tempo ero andata a farmi tutte queste cose ho fatto il conto bancario tutte queste belle cose un po' da adulta che sì cioè ho detto non voglio fare non lo voglio fare e niente quindi eh, dopo come vi ho già detto dopo una settimana avevo cambiato casa eh, andate a vedere la story time del perché ho cambiato casa eh, è molto divertente giuro Uh, quindi ho cambiato casa e mi sono ritrovata a vivere in una casa con 5 persone. Era, eravamo in 5, sì, eravamo in cinque, Però in realtà la casa era divisa tipo: erano due case insieme e avevamo in comune la, la lavanderia, tipo dove c'era la macchina, la, la, la lavatrice l'asciugatrice e quindi noi in realtà eravamo tipo in dieci che comunicavamo che andavamo sempre tra, a, a parlare con gli altri perché il mio cuiclino conosceva tutti, io non conoscevo ancora nessuno, però giustamente dopo li ho conosciuti, quindi il primissimo mese, quindi fino al Natale eh, è stato bellissimo perché effettivamente io con, questi, con queste persone sono andata super d'accordo fin dall'inizio eh, però erano tutti in Erasmus, quindi sono tutti partiti praticamente a, a dicembre eh, sono andati, eh, quasi tutti erano andati a New York a fare tipo il Capodanno New York, io non ero andata perché vabbè ero appena arrivata, ero poraccia, c'ero cioè, a New York, ma che, ma che è? Cioè, quindi io non sono andata e eh, quindi ho passato il Natale da sola, è stato tristissimo. Anche lì pianti, eh, terribile! Eh, quindi ogni giorno sentivo per Skype i miei genitori, mi facevo fare vedere la gatta, eh, mi parlavo tipo con i miei amici, cioè all'inizio cercavo di prenderla bene del tipo oh mio dio, cioè, anche gli altri dicevano oh mi dice sei in Canada, deve essere così figo onestamente voglio dirvi sono arrivata in una città veramente pezzente quindi non c'era niente di chissà che uh, movida pazzesca quindi diciamo che all'inizio cercavo anche io di tenere un po', un po buon viso a cattivo gioco ma in realtà i primi, primissimi mesi, almeno prim fino a quando non ho iniziato l'università avevo sofferto tantissimo Um, e quindi tendevo sempre a parlare ogni giorno come mi anche se non avevo niente da dire anche se c'è cercavo sempre là di restarmi quindi insomma i primi mesi non sono stati granché, poi una volta che ho iniziato l'università ovviamente è stato già meglio uh, se volete tipo delle, delle storità in più per, su, per quanto riguarda l'università le, le posso fare cioè, o delle robe da raccontare che si possono raccontare per carità altre che magari non posso raccontare, ma vabbè e, quindi lì tipo una volta che ho iniziato l'università è andata già meglio l'unica cosa è che appunto vivevo da sola, cioè non avevo coinquilini, poi la mia padrona di casa siccome lei era padrona di tutte e due le case che comunicavamo ha detto vai nell'altra casa perché ci sono ancora tre persone nell'altra casa in modo che tu non stia sola in questa casa, quindi ho, ho cambiato ho dovuto cambiare di nuovo camera, di nuovo fare le valigie, di nuovo far tutto di nuovo spostarmi nella camera, ma vabbè eh, la cosa bella di eh, questa casa è che appunto tutto era eh, fornito nel senso tu, c'erano tutti i mobili, tutte le cose addirittura asciugamani, lenzuola, tutto c'era, quindi io non ho dovuto comprare assolutamente niente e quindi ho amato la follia questa cosa perché ho detto, cioè, mh, non ero appena arrivata, non, non volevo comprare pure mobili, perché qua in Canada è molto... È abbastanza, uh, cioè è abbastanza normale che tu affitti una casa e non c'hai niente dentro uh, infatti per esempio da quando sono andata a vivere con lui uh, abbiamo sempre preso degli appartamenti che non avevano niente, cioè a parte la cucina, il bagno quelle cose lì, ma tutte le altre cose dovevamo averle noi, uh, perché uh, appunto non, quasi nessuno ti fornisce queste cose, però ho cambiato stanza ho iniziato l'università quindi iniziando l'università ho iniziato a essere più, uh, più occupata però comunque il primo semestre è stato un po' non è stato il migliore della mia vita nel senso che um, eravamo pochissime a questa magistrale uh, io stavo cercando anche lavoro perché da una parte ero molto frustrata perché già l'università costava tanto non volevo lasciare tutto sui miei genitori perché loro comunque mi, hanno, mi pagavano l'università e poi mi davano anche dei soldi da vivere mensilmente io non volevo, cioè volevo mantenermi almeno per le mie spese, per le mie cose uh, quindi non riuscivo a trovare lavoro Uh, ho, ho fatto colloqui, ho fatto cose, ma moltissima gente vedendo il tuo curriculum che avevi solo esperienze italiane erano tipo Mmm. Sei sicura che stai a fare la cameriera? E tu sei tipo ma dai! <ride> cioè manco avessi applicato per un lavoro tipo la CEO della compagnia, ma dai, cameriera, mi, mi metti in dubbio le mie esperienze, ma okay. E quindi niente, <ride> e quindi niente, alla fine uh, il primo semestre è stato un po' frustrante proprio perché non, non riuscivo a trovare lavoro, era abbastanza giù. Um, ed ero anche sola, comunque, cioè, se già tuttora non ho amici, figuratevi allora. Um, e all'università le cose stavano andando bene: nel senso, però uh, eravamo pochi in, questa, in questo programma, e quindi, eh, essendo pochi, se tu non partecipi alla lezione, sai tipo i professori ti vedono un po' se non partecipi. Il, il mio problema, qual era? È che io non parlavo ancora tanto bene francese, l'accento in Quebec è molto diverso. Uh, per fortuna all'università i, i professori parlavano un, un parlavo un francese più pulito rispetto al, al che di medio, eh, però comunque facevo molta fatica e mi vergognavo anche a parlare francese proprio perché sapevo di non avere un livello super alto di francese ehm, e alcuni prof, ovviamente i prof non sono stati stronzi, capivano anche la mia situazione perché il francese per me era la quarta lingua e loro quando hanno saputo strano hanno detto, mio Dio, pazzesca sei, e io però mi sentivo un fallimento totale, quindi diciamo che... Al alcuni prof sono venuti a vedermi alle volte dicendo Sai, dovresti partecipare un po' di più, um, dovresti tipo, perché insomma è molto importante perché anche questo fa parte del tuo voto finale. Perché è vero che qua il metodo è molto diverso di insegnamento e anche di valutazione e ho fatto video al riguardo se volete andare a recuperarli. Quindi diciamo che i primi mesi sono stati tipo tutto uno, oh mio dio, ma perché tutto a me? <ride> tipo, sai, tipo una cosa del genere. Uh, poi ho capito che insomma devo darvi una svegliata e che devo uh, cercare di fare del mio meglio. Quindi, dopo due mesi in cui ero tipo l'altro, oh mio dio, feci schifo, sono un ho detto: Sei una deficiente, vai a studiare, cerca di fare del tuo meglio, parla il tuo broken French, non ce ne frega niente, fai del tuo meglio. Infatti, ho iniziato a essere molto più attiva, ho iniziato a essere tutto punch, punch, punch, parapunch. Avevo già l'idea della, della tesi, mi ero trovata la prof per l'attesi, avevo già cominciato la tesi tipo. Dopo tre mesi che ero in Canada, la gente era tipo, ma tranquillizzati. Eh, quindi diciamo che ho iniziato a darmi un po' più di motivazioni. Infatti quando ero tornata al, al semestre dopo, eh, ho avuto tipo gli stessi prof ed altri prof. E eh, la stessa prof che era stata quella primissima che mi diceva, sai, non ti partecipare di più perché non fa bene. Um, ha iniziato a dirmi tipo sempre, tipo, brava, mi piace molto, sei migliorata un sacco, sia la lingua, sia le cose, sei attiva, mi piace, boom, boom. eh, quindi ero molto più felice ma il primo semestre, il primo trimestre scusate che qua sono divisi in trimestri cioè da gennaio ad aprile è stato un po' un... <ride> per fortuna poi per carità è finito bene nel senso che il mio primo semestre è andato super bene, ho avuto dei voti super, bu super buoni perché comunque a un certo punto mi sono andata una svegliata e ho detto te devi dare una svegliata, devi studiare cioè <ride> devi fare cose e basta e quindi niente, cioè sì, questa è stata un po' l'esperienza eh, universitaria ma posso andare più deep se volete di video farti giusto per non fare questo video di 50 minuti eh, poi cos'è è stato? Oh, sono riuscita finalmente a trovare lavoro ad aprile quindi dopo ben sei mesi che ero in Canada eh, sono riuscita a trovare lavoro eh, ovvero quel negozio del merda dove ho lavorato per due anni però dove ho conosciuto lui quindi questo è stato il, eh, il negozio appunto il famoso logo di incontro nostro romantico vabbè... oh. Eh, però anche su quel negozio minchia quante ne avrei da dire però sono riuscita finalmente ad a trovare lavoro e quindi ero super felice era finalmente un lavoro, cioè la paga era super buona onestamente, perché la città dove vivevo era poco costosa eh, l'affitto una miseria costava, rispetto a Montreal una miseria costava, eh, l'università appunto i miei mi aiutavano con l'università, poi sono riuscita ad ottenere la borsa di studio alla fine, eh, cioè l'ultima parte dei miei studi sono riuscita ad ottenere la borsa di studio ehm e quindi, tipo, quel, quello stipendio che io pre, prendevo per fare un part time: perché facevo un part time all'inizio, poi durante le vacanze facevo un full time. Eh, pazzesco, cioè riuscivo a vivere, comprare le mie stronzate. Ero diventata un pochino una spendacciona. Eh, però, sì, cioè, ero molto felice della cosa. Era un lavoro di merda, però ero molto felice perché pensavo. Uh, la spesa costava pochissimo infatti, cioè la spesa, oddio oh no la spesa costa tantissimo qua uh, infatti io veramente mangiavo, a parte che io mangiavo malissimo uh, come ho detto io prima di diventare vegetariana mangiavo veramente da cani uh, mangiavo pochissimi prodotti animali anche lì perché eh, costavano troppo uh, mangiavo tipo forse il pollo una volta a settimana questa era la mia carne uh, e ogni tanto compravo il bacon perché vabbè il bacon era buono però i miei genitori all'inizio mi mandavano un sacco di pacchi quindi mi hanno mandato il pacco tipo e mi mangiavo, mandavano veramente cose enormi di roba, quindi avevo tipo, che ne so il tonno in scatola per tipo tre mesi mia madre era pazza con queste robe, adesso non me le mando più e sono tipo piangendo, però vabbè um, però sì, quindi diciamo che uh, la vita da, da, fuori, se, da fuori sete <ride> è stata uh, è stata un po' sì soprattutto dal punto di vista della cucina, veramente mangiavo di merda, di merda, ma vabbè sono sopravvissuto. Questo è l'importante: ehm, poi appunto io lavoravo comunque il weekend, li spendevo un po' lavorando e, e avevo cambiato casa. Non so se l'avevo detto, ma avevo cambiato casa ad aprile, a fine del mio primo trimestre. Avevo cambiato casa eh, ed ero andata a vivere con una ragazza e un ragazzo, e due ragazze. Ma con ragazzo non c'era mai tipo eh, con cui appunto io tuttora parlo. Eh, sono stati forse le unici persone con cui tuttora ho mantenuto il rapporto. Ehm, e niente quindi avendo iniziato il lavoro e tutto quanto tutto andava meglio l'estate l'ho passata lavorando avevo conosciuto lui in quel periodo eh, e avevo iniziato anche la mia tesi quindi quello è stata un'estate abbastanza ciclica quindi stiamo parlando di appunto i miei primi otto mesi in canada um, quindi questo qua, giusto perché per capire un attimo, uh, però uh, posso continuare ovviamente come è stato, ma queste sono state un po' le prime impressioni, cioè le mie, le mie prime cose in Canada sono state un po' quelle, sempre la scoperta di cose, uh, non ho viaggiato tanto perché appunto non avevo tanto, tanto, tanto tempo libero, il poco tempo libero che avevo era quello che lavoravo, studiavo eccetera, uh, poi ero tornata a casa la prima volta dopo un anno che ero via ed è stato molto bello, solo che ero tornata solo due settimane e sono passata in un battibaleno, è veramente stato orribile però diciamo che i primi, a parte i primi mesi in cui è stato veramente brutto periodo per me dopo l'ho vissuta molto bene il Canada, nel senso che poi ho conosciuto comunque anche lui ehm, avevo comunque anche gente al lavoro con cui uscivo ogni tanto e tutto quanto quindi si stava bene, si stava bene ehm... Um, e niente, io fermo il video qua, perché appunto stavamo parlando delle prime impressioni, di come è andato il primissima volta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi interessano altri video così, magari posso entrare nei miei ricordi e raccontarvi qualcos'altro, perché so che vi lascio un video sul Canada, non so perché, ma vabbè. E niente, noi ci vediamo la prossima volta, e ciao!